Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi vi presento uh, in questo video la procedura per sbrandizzare il telefono della Huawei. Però prima di dire questo, vi raccomando di iscrivervi a questo canale, di lasciare subito, subito un like e di condividere il video con gli altri. Allora, come dobbiamo procedere? La prima cosa che dobbiamo fare è verificare il modello. Come si fa? Quindi dobbiamo prima andare sul menu delle impostazioni quindi impostazioni poi andiamo info sul telefono e vediamo il modello in questione il mio modello è il mia L11 uh, numero di building vetrice anche Maya L11 visto questo sapendo di con quale modello andremo a lavorare possiamo andare avanti la procedura che vi mostrerò vale per tutti gli Huawei per in particolar modo io vi presenterò come applicare il file per questo modello eh, per gli altri modelli chiedetemelo nei commenti così io andrò su internet eh, mi sforzerò di fare vi un, farmi una cortesia e metterò il link in descrizione il file sarà protetto una password la password la vedrete durante il video almeno così io mi garantisco che il video lo andrete sicuramente a vedere come si procede per fare l'upgrade la trasformazione di questo uh, telefono Dobbiamo prima accertarci che il telefono sia carico, quindi abbia almeno una carica del 90%. Poi sul computer dobbiamo crearci una cartella con il nome di load dove dentro ci andiamo a mettere il file update.app. Questa cartella la andremo a trasferire sulla memoria SD del telefono. Potete utilizzare sia il cavo collegato direttamente al telefonino con il computer oppure direttamente con un lettore. Uh, SD per il vostro portatile o computer dopo aver fatto questo dobbiamo andare nel menu nascosto del nostro dispositivo come si fa ad accedere a questo menu? dobbiamo andare a fare una chiamata diciamo così una chiamata uh, e digitare sulla tastiera numerica uh, questo codice formato da Uh, asterisco, cancelletto, numeri e via dicendo alla fine dell'inserimento di questo codice ci porterà in un menu dove in questo menu dobbiamo andare a cliccare su, uh, sulla linea update fatto questo il dispositivo andrà a cercare questa cartella di load e lancerà il file update.app .up. uh, lo schermo diventerà uh, scuro e comincerà la procedura di aggiornamento la procedura sarà un po' lunga uh, ma non vi preoccupate Uh, il lavoro che sta effettuando è un lavoro molto complesso quindi lasciatelo fare l'importante, come ho detto prima, è che il dispositivo deve essere a meno carico al 90% ah, un'altra cosa ricordatevi, prima di fare questo di salvare tutte le vostre immagini musica o quant'altro perché uh, questa trasformazione porterà la formattazione dell'intero intero uh, dispositivo quindi cancellerà tutto quello che sta sul dispositivo compreso le app Vabbè ah le app le potete anche recuperare perché se avete eh, Google Play le potete recuperare dal vostro profilo personale. Detto questo eh, lasciatemi eh, nei commenti eh, se avete avuto problemi ditemi la vostra. Non ci sono problemi e, e vi invito comunque a, a dirmi che modello avete così io se posso eh, vi darò eh, la possibilità di utilizzare il file più adatto per il vostro dispositivo. Quindi vi auguro una buona giornata e spero di esservi stati d'aiuto.